Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamite Marco007, scusate se ho urlato. Uh, sì. Perché? Ok, vabbè. Oh, yeah. Ok, Mario uh, Time! Abbiamo appena finito di registrare l'ultima parte di Kirby Star Allice che è stata oh molto, Dio. molto stancante. Eh già. Sì, ma per fortuna è finita. Let's se se stare... play! Se vi state chiedendo perché non abbiamo mostrato tutti i quadri, cioè i puzzle, ci dispiace però, uno non li abbiamo completati. Due. Ne, in nessun file, neanche quello, quello mio, in cui ho completato. un po' di tempo fa avevo completato tutti i puzzle, mentre ma non ce li ho più perché. Uh, Crio magma Bronco. Perché ci sono quelli nuovi. Vabbè sì. Comunque non li mostriamo uno per questo motivo, che non li abbiamo finiti. Due perchè due... sono per tutto in vite. Guardatevi da sotto. Ci sono anche sulla wiki puzzle. Potete vedervi? E terzo. E terzo. E terzo. E' terzo perché um, seriamente, ma fare un altro video intero solo per i puzzle? Se appunto Già, cioè, a unirlo a questo video non sarebbe stato possibile, visto che era già lunghissima attenzione questo, questo video questo è video, abiso avviso no sì. attenzione questo avviso è stato creato perché Marco007 Ben Mitiz non ci mi hanno Sono sbatti eh. se proprio, proprio insisti io sto spammando il pulsante A comunque perché siamo stanchi quindi vogliamo giocare un po' a Minecraft per riposarci e anche a un, un po' uno sesso No. E dopo. ci avevo già giocato prima. Mi dispiace. Domani vediamo poi. Marco. <ride> Smettila. Mi è venuto un attacco di tosse Marco. Marco. Marco. Ok, andiamo subito qui. Castello. Rivincita con i ruzzoli. Ruzzoli. Ok, d'oki. Ah, wow wow, wow, wow. <ride> Non me lo ricordavo così scemo. Io non mi ricordavo che ci fossero i. i ci no, infatti i... non c'erano le palle di fuoco. No, io non mi ricordavo che ci fosse. Ah, le distrutta. Prendi questo Idiota. O ah, sono io Todd. Apple, cioè non sono io Todd. Apple, no! no. I like Android! Oh no! <ride> Il bello è che io con le palle di fuoco posso respingere delle palle di maggio. Fuoco e Marco, ma sono la stessa cosa! Miko non, non è vero! Ok, bambini, non sapevo sentire a Marco. Marco 00X è brutto. <ride> Ho vinto, comunque. 00X! <ride> sì, cioè 0010. O se preferisci il 2010X. Ricorderai questa mappa giusto? Eh, sì, Anderson! Già ho capito una battuta. Non dovevi spoilerare. Okay. Spoilerare l'intro. No, no, no, no, no, no, non è l'intro, si trova pure più avanti. Quindi lo pure più avanti. Sì, pure. Come se dicessi consiglia e tu dici: Oh, consiglia, si trova nell'ottavo. Nell'ottavo mondo. Di, di Super Paper Mario. Stai spoilerando. Come è fatto a morire? Come è fatto a morire? <ride> Vai, attacca! attacca mm. mm. ha ah, un'idea possiamo usare questo giusto? Ehi signore vi andrebbe di entrare nel tubo? Sì, il signore è un principe no il principe Ranocchio io non lo seguo su youtube i video <ride> video brutti. non un canale youtube ma i video <ride> <ride> <ride> brutti <ride> <ride> <ride> chi cacchio è il principe Ranocchio? fa dei video brutti su youtube <ride> Mai visto! Comunque no. principe e rano. ranocchio. Il principe e il ranocchio è una storia in cui un principe bacia un ranocchio e il ranocchio si scopre che è un soflone. <ride> Ma quante cavolate amici No, in realtà si scopre che Todd significa rana in inglese. No, <ride> rospo. E vabbè, rospo, quindi. <ride> Avete capito i Todd che cosa sono in realtà? Sì. Sono de, delle rane mutanti. Sei sicuro che era questo il prossimo tor Torrione, tor il torrone delle chiavi. Uh, più che altro vedi quanto tempo abbiamo. Eh, tanto. Beh. I like to do videos. ma dai, ma bit right now. No, no. No, Mario! Mario! More Mario, please give me my spoon! It's right there on the no, kitchen! No, Luigi! On the table of the kitchen! Mario! And it's my spoon! No, Luigi! Non sono Luigi! Ah, no Luigi, non sono Mario! Sono il tuo pone! Help. Help! Mario! Where are the green stars, Mario? Mar Mario mi ha detto che non si aiutano gli sconosciuti. Where is the green star Mario? Mario! Maybe! Ma no, il bello è che io sono talmente sei <ride> Ok Where is the first green star No! Let's turn back! Corri. <ride> ah ecco! Ho fatto due corte! Cioè, Gigino lì! Corti morendo! Opsi! Gigino lì! Gigi Quindi alle volte suicidarsi fa bene No, no, seriamente non, non fatelo. Arco, hai fatto male. <ride> <No>. <ride> Sono ancora vivo! Ok, muoviamoci okay. ora! Let's move on baby! No. Uccidiamo prima tutti i nemici, ucciditi io un po'! Io non li posso uccidere, ucciditi! Dobbiamo mancare da zero. Eh? Paura. Scava, scava. Brava signora. Ti meriti proprio la corona che hai in testa. Ma <ride> no, non la meriti più. Fai schifo, vergogna. Perfetto, Marco sei pronto a correre? No, c'è ancora un nemico, io ci sto. Non mi interessa, uccidilo. Corri. Sto morendo Ecco, sono morto. Sei morto pure tu, siamo morti tutti. Gigi, lì? Ok, taglio, ci rivediamo quando abbiamo preso tutto e ci rivediamo allo stesso punto di Ok, siamo tornati. Marco ha preso l'ultimo cosa. Dopo che io ho preso tutti, ora corri, imbollati! Non hai chance, Marco. Imbollati. No. Good job, Mario. Merio. No, ma dai! Imbollati. E resta in Ok, ciao. Lol, ok, vieni qua, ti aiuto a prendere la vita. Che tu sei piccolo, ma più. quale vita? Oh. ma voilà. tu sei ma piccolo, ma va tu voilà. non prendi me, capito? vai via <ride> vai Meno male! Eh, per questo ti ho preso, perché era impossibile per me. <ride> me lo male che sono saltato perchè io non l'avevo capito ah, sì, io sì, volevo sì, saltare sì. per favore! scemo, decima. night ok, 12 minuti, wow! Possiamo fare ancora un bel po' di cose. Wow, Sans! Wow, Mario, that's so good! Che fai così la voce di papà Questa è la voce di Luigi! Mario! Questa è la voce di papà Elu! Sans! Sans! sans. Uh. Uh. Mario! Uh. Sans! Ma sei proprio stupido! No! <laughs> sans muori! <laughs> sì! Oh yeah! I got it! Sì, sì, sì, Ma che mappetto? Da Mario a Sans. Ehi, Mario, secondo te questi la smettono di imitarsi a vicenda con le loro battute? Oh yeah! Dice il grande fa virus. Che cacchio fai dicendo? <ride> Ma io che ne so. so Devo <ride> rompere il ghiaccio. Oppure rompere qualcosa. Eh, scusate. Rompere il fuoco. roba, sì, sembra il No. Nah. E ora? ora sopra il tuomp E come ci arrivo sopra... Il... <ride> <C> <ride> che hai fatto arrivare subito lì? Come ci arrivo sopra... Aia... Ah, no. te lo posso fare io sto livello. No. Dai. Vai lì dentro. Vedi il fumpo che si abbassa. Oh, sì, oh, Mario. si abbassa e non si Ho capito tu. Mario. Oh no, Luigi. Tu non capire. No, nah, Luigi. Ok. Luigi Sapiens. Corri! Quindi mi dite cosa avete votato. Floro Luigi o Luigi Sapiens? Ah è vero Luigi Sapiens. <ride> Volevo fare una battuta sul su quella cosa lì che ho detto prima. Che Luigi non sa niente, quindi Luigi non sa Luigi a Sapiens. A Sapiens. E no. Sapiens è il nuovo ristorante a ah, sapiens Mario andiamo col nuovo ristorante che ha aperto a ah, sapiens no, non andiamo a sapiens, ma no, andiamo a la, la, la proposizione Wow e ora come ci arriva la? Ci arrivi How? con il potere della amicizia della amicizia della amicizia, quindi devi, devi avere un gatto come faccio? si prende dopo, l'ultima stella vai, vai, io so dove si va in quel buchino lì oh wow, that's so cool Mario and run now... oh, I... wow, captain Joel, run for you run for you, man shh, master, man, wow, it's so shiny, let's take it You got a Pokemon Shiny! Yeah! Perfetto! Bye bye! Il bye bye. Eh, Todd normale è enorme rispetto al Todd <ride> Capitan A Capitan, Capitan Torrone solo! Okay. Capitan Torrone! Next level! <ride> torrone! Torrone è il, è il nome del livello di prima! Torrione! No, torrone delle chiese! Ok! Fondali squali. No, questo lo odio. Anche io. Fondali degli squali, Martesto. Ti testo. Perché ti si chiamano Martesto? Ma che ti do io? Testo! Shiny coins! Shiny Crow! Ok, andiamo giù! No, vuoi morire! No, lì c'è qualcosa, me lo sento. come Mario? Mario? I was only Mario ehi guarda il povero Calamaco non gli volevo far male ah mo se ne s'accordo James? ehi yeah. hey, guarda Todd uccidi il Calamaco Sconfiggo la fisica uh -huh. no that's not no, I killed me Oh. Sì, puoi essere... che Mario One Time Forever. Annet che Mario. un calamato. Let's kill Mario. Oh, dai, entra. Nel e taci, tu sei tutto Ah, Volevi prendermi la corona. No, no, well, no. Volevo ucciderti solamente. Ok, attenzione ora. perché c'è la stella. Ok, aspetta. Mio power-up Ti ho preso un power-up nuovo di Zecca Prendimi Chiama questo. Crown Lì c'è il coso, la stella Sì, sì, sì Excellent Excellent Il timbro Let's go su no! Pick something Dov'è il timbro? Dove lo vedo? no volevo saperlo io. e eh, okay. non lo so io ah ah Tentare, Mario. Ok, cosa? quello Quello, che ah ah ah Aspetta. Ok. No! ah Ora sì. saliamo. Mio. ah mm. e dai. No. No, tu le vada a posto invece, lo so io sì. no. mm. Volevo fare un prodotto di più andato Sì, Poi, suicidati No Non abbiamo i felinità Sì che li abbiamo Il povero Cuba che cerca di prendersi i luci. Sei morto mm -hmm. Sei ri... Morto Dici dove è il guscio ehi, right, come against come against io li uccido tutti mi so che bisogna fare questi. No. oh, e marco non si, devi, non si uccide tutti è, è solo per aggiungere questa nuova meccanica Beh, oh, thanks for the point li ho uccisi tutti eh, l'ho appena visto <ride> io ho perso tutto no no no ora schianto a parete. schia schio schia chium dirididi di, di, di, di, di scacchio matto, <ride> mario! matto. mario che cacchio vuoi hai notato, ok If I seem like you're told. I'm not old, ok? I, I'm not Mario. It's a me, yes. The stop delatore, Mario. Mario, stop da solo. Oh no! What should we do? Ci serve il fuoco. Oh no! What should we do? Aspetta, io mi suicido. Cos'hai fatto? tutti e tutti. Beh almeno ora abbiamo il tempo. Non perdiamo tutto il tempo ad ucciderli. visto che è inutile! LOL, pure sbagliato mio. No, ho paura dell'acqua! Oh. <ride> mi dà subito di avere paura dell'acqua. Se qualcuno di voi ha paura dell'acqua non avevo paura, però non vi sto niente. Sto solo dicendo che c'è paura del. Beh, se avete paura tipo del mare o dell'oceano è credibile perché. Che ora, Marco, uno di noi.. tu no, non da quel lato. Perché? Mi suicido io. No, no, no, non io. Ecco, sono già morto. Non sono entrato! Mi ha aspirato. Allora è lì l'itboss. No, mi ha aspirato il tuo. Ma oh, come, come lo facciamo a prendere un fiore di fuoco? Ci serve un fiore di fuoco e una super stella. Non è che no, non sta qui. Oh, oh, vediamo se sta soffia. Hai soffiato? Sto soffiando ancora ora. No. Ci Grazie. serve un power up, dobbiamo cercare in giro. Just coins, dog. Ah, ho capito, qua sopra. Posso... No. Dovremmo tipo usare la nostra invincibilità. No, non si può. Quando colpisci un coso eh? e ti fai male, non.. vedere eh. se qui c'è un paura. Eh sì, appunto, non andare su più. Non è tu, mi raccomando. No. Andiamo giù, vediamo... Quando per, prendi danno... E usi... Usi l'invincibilità. E hai vinto. No, tu ce l'hai invincibilità. Qual Quale invincibilità? Quando prendi danno. Sì, pre muoio io. Vabbè, è morto. Vuoi, decidiamo. Mori, vai! Non ti mettere così vicino a tu, però. Vuoi morire tu. Vai. Non godere, Todd. io oh, sai? Come, Mario? No, no, non da quel lato, da lato dove sto io. Lo so. Vedi, non ti fanno correre! Niente. Mi respinge dobbiamo regarlo ci serve rif rifi fuori il di fuoco per forza niente lo dobbiamo rifare stavolta però con il fuoco oppure dobbiamo ri ritornare indietro dopo questo non infine. penso proprio io penso invece non penso proprio ecco vedi mm. che non si può non si può c'è il gioco sì, d'altro sì, so. anche se qua ci fosse un di fuoco ed è molto probabile perché sono davvero io eh. proviamo a andare giù We can't Todd Ok andiamo Corri Look. Corri Un attimo voglio provare Non si può Dai eh, che vado un po' giù Magari se super pochino qualcosa del genere Guarda. Guarda. Non si può mm. E' imbruttato Venetino Puoi evitare di perdere tutti i power up Che quel filo di un ci serviva Che fai? È stato dentro il tubo che vuoi Non serve la, la cosa d'oro Tanto lo dobbiamo rifare per forza Dopo questo livello rifatto Chiediamo un video perché? 24 Ah Wow ci avevamo messo tipo 12 minuti su sto livello Incredibile Sì. Calamaco Ok adesso noi prendiamo un fiore di fuoco No, no. il fiore di fuoco sta già No non c'è non c'è Sta a livello? No. Non lo ricordo ti ricordi quando io dicevo Ehi Todd guarda combatto la fisica mm. e, e Mentre okay. stavano le cose in acqua vabbè prima la sveglia. No, dopo. <ride> ok ci vediamo Ma la sveglia, ci vediamo la sveglia, a quel punto. punto ok ragazzi siamo tornati qui io ho il fiore di fuoco per non perderlo stiamo io sto in molle. ora vai lì in quel posto là, no? io ti seguo da bravo stalker che sono. no eh? deve uscire uh mi <ride> pareva pure in pure tu l'hai preso mi sembra no. ho lasciato lì, no. lì la ho lasciato lì la corona in questo quando siamo pari ciao calamarcio calamarco a me il fior di a me marco sei uno schifo vergogna No. Perché ti ho detto? No. Oh. <ride> non mi voglio vergognare. Allora Sono un bravo bambino. No, sono un bravo cittadone. No. <ride> eh? Aspetta che lo Cittadone. Sì, cittadone. Ah, cittadino. Aspetta. No, no, no, che facciamo? Ehi! In che senso che non ci non ci serve prendere la cosa d'oro. Lo so, ma io la voglio prendere lo ma se chi ha speciale sì. sì, ah! io inoltre sì. voglio la corona sì. 29 minuti quindi entro un minuto cioè entro 30 più o meno ce la facciamo manca solo la slave castore sì, facciamo ciao ciao ciao io voglio fare il primo episodio oh della serie però lui non è sicuro oggi non si, lo si, può. Oggi lo so. si no il che sei scemo devi dire Bravo Dov'è Las Vegas? E eh, sei scemo, quindi non sai qui. che sta qui. Certo che lo so. Ah, Las Vegas! Sei scemo! 3, ok, 2, 1, Marco! Yeah! Almeno! Calpesta le patine! Calpesta le patine! le, Non ci hanno dato abbastanza soldi! Oh no, voglio! Ma le cesso! Ok! okay. Quindi ci vediamo alla prossima parte. Uh, sì. Sì. No, non ci rivediamo, chiudiamo la serie. Ciao. Addio, chiudiamo il canale. Non ci rivedremo mai più. Quindi ci dai, ma... Vabbè, a parte gli scherzi, ci vediamo alla prossima parte dove concluderemo il mondo castello. E inizieremo il prossimo mondo. Che si non dice il bando alle cicce, non a parte gli scherzi. Ok. Sì. Alla prossima, quindi ciao. Ciao.